Pronti a combattere Gormiti qui per vincere Gormiti raggiungibili Chi difenderà Dall'aggistere Gormiti Ciao bambini Buon Natale e bentornati al Gormiti Show, auguri! Tanti auguri di Buon Natale, che guardate bello. un po' come abbiamo allestito le 7, c'è un super sì, mega Sì, qui. io amo il Natale, come l'ho già detto anche nelle scorse puntate, amo il Natale, proprio mi piace, mi piace. E mi guardate piace. un po', ci sono le palline che abbiamo fatto nella È scorsa vero. puntata. È vi ricordate il Panini Magazine che abbiamo ritagliato le palline? sono l'astrino e, e appese. E poi già abbiamo anche le palline che avevamo fatto nelle, nelle scorse edizioni del Gormiti Show, che bello, che bello, che bello. Tra l'altro, Babbo Natale nei miei confronti. Mm. È stato bravissimo, mi ha portato un sacco di regali Ti ha portato tutte le cose che hai scritto Di riga... tua sì, megalista Esatto, infatti adesso proprio quello Mi scusate, 10 minuti, vado ad aprire i regali e poi torno così No, Gianni, no, no, no Ma... Ci sono tantissime sorprese oggi Appunto, appunto, sì, giusto Ci sono tantissime sorprese vado ad aprire e torno così almeno Faccio... No, Gianni, no, G G dopo Dopo lo facciamo Un regalo Vedrai che ti piacerà tantissimo questa sorpresa no. E anche a voi sicuramente Uno solo No, Gianni. Ok, due No, Gianni, no siamo pronti? Sì. Pronta la sorpresa? Sarai felicissimo! Va bene, dai! Da -da! Wow Giada ma è proprio Natale Hai visto quanti gormiti che abbiamo sì. qui? Sì e voi bambini cosa avete ricevuto in questo bellissimo giorno di Natale? Sicuramente un sacco di gormiti dato che sono dei super fan Giusto Giada tantissimi gormiti come noi Ma Johnny io vorrei iniziare a giocare un pochino Sì perché eh. qua guarda quante cose abbiamo Abbiamo la Iscador le 8 cm, 12 cm Lord Eclos Invasione, Le, le building set E eh sì le nostre costruzioni, fortezza fiamma, la nostra torre Wow i nostri allora. stretch quindi Voglio iniziare a giocare un altro ah, di questi. Sì, sì. Ah, Guarda, guarda come si allunga. È eh, ma guarda, guarda il piede, eh. Ma aspetta, cosa, lo, lo sai so che... No. Lo, posso dirti una cosa? Lui si stanca. È presente quando da piccoli ci addormentavamo? Eh, e sì. Il papà eh, dopo tutti gli allenamenti esatto. le cose ci sta. Guarda, si fa prendere, si fa portare. <ride> Anni. <nana>. In braccio. <ride> <ride> sta dormendo davvero. Guarda. <ride> Poverino. <ride> <ride> allora, loro facciamo una storia. Sì. Dove stanno io. camminando? Ah, giusto, facciamo finta che oggi è, oggi è Natale. Non facciamo finta, oggi è Natale. Ok, eh, c'è un sacco di neve, guarda. Sta nevicando. Sta nevicando su, su, Gorm. su Gorm, ok? Tutta la nostra isola è diventata bianca, infatti il tavolo è bianco, ok? Guarda, e, e eh, ci sono loro sì. che, che stanno girando okay. su, su Gorm. Rago, quindi c'è il rago. Sì, okay. per controllare che non ci siano i Darkans. Io prendo il piccolo Carrion. Ma quanto è carino. Bellissimo E cosa fa lui? E cosa fa lui? lui controlla sì, lui la contro torre Lui controlla la torre eh, allora, La, mi la fortezza questo. fiamma Guarda, guarda, guarda Dove vai? Dove sei? Sta controllando arrivo che ci con, sono i cattivi E io arrivo con Krios Perché Krios c'è da dire che si trova molto a suo agio in questo periodo E eh, allora, ci credo è proprio il, dei, ghiaccio esatto, neve, essendo essendo il, il ghiaccio la neve Il freddo Ma a un certo punto Arriva Klos eh, che vuole distruggere il Natale No, vuole rubare i regali a tutti ha, ha, ha Adesso datemi tutti i vostri regali! E, aspetta, e allora... Tutti a me! Lui ha avvisato, ha avvisato tutti quanti. Sì. E guarda un po'. E chi arriva? Guarda chi arriva. Datemi i vostri regali. Oh, mamma mia! Scordatelo, i, nost i nostri regali rimangono nostri! Dammi il regalo! Combattiamo! Allora, facciamo così. Oggi è Natale, non combattiamo. Va allora. bene? Ok, Fa, giochiamo da, stri insieme. Stringimi, allora. stringimi. Lascia Aspetta. Oh, oh, oh, no, no, ma no, no, no. ah, non vale così ah, adesso bsh. arrivano a, a tutti Ci quanti. Guarda, avevi arrivano creduto. loro. Si, sì, guarda, tutti. Tutti, tutti, tutti, tutti, tutti Tutti vulcan e, e guarda cosa succede Cosa succede? Danno un colpo fortissimo No, perché lui fa la super capriola e ti tira un calcio No, no, però vince lui, è Natale, ah, vince lui Facciamo e... che oggi è Natale e non combattiamo, dai, va bene Oggi è Natale, va bene, va bene. ci sta, ok, va bene <ride> Non si fa così, Gianni ah, okay. Se rigi una cosa e mi parla ah, okay. Scusa, ero... No, no, no, no. ah, lontano allora Allora, facciamo così dai, che, eh... oggi, che oggi è Natale e... In realtà abbiamo altre cose da fare adesso Allora, non combattiamo con loro Ma combattiamo noi tra noi. di noi va bene <ride> è Natale è Natale mi farei vincere allora sicuramente no eh, ma che eh, faccio ma che calcio così ma che pugno così Giada è Natale e mi sto allenando no oggi non ci sfidiamo ma sì, tu mi hai ah, detto sì, che dobbiamo sfidarci è vero, è vero. Allora io mi sono allenando sfidiamo. Perché tu fai come prima ci Mi dici così cos'è e poi fai un'altra cosa Ah, così cos'è, ci sfidiamo in modo pacifico oggi, va bene? Molto tranquillo, molto sereno Perché è Natale, ok? Ok, mi piace Quindi, Però ma... tranquillo e sereno Allora, chi vince o chi perde, tranquillo Cioè, nessuno deve dire Ah, ho vinto No, oh, mi piace tra Proprio tranquillo Finalmente, un dai, allora Tipo, ho vinto, già, a Natale E ci stringiamo ci diamo. ci cioè, diamo un abbraccio. un abbraccio Ok Allora io scelgo questa Ok, ci siamo Sei pronto? Sì Oggi è una, una, eh? una sfida tranquilla Sì, oggi è una sfida molto uh, tranquilla che Ma infatti lo ripeterò fino alla fine della puntata È una cosa molto tranquilla Allora Sì Io ho trovato Krios Io ho trovato Iridium Bello vero? È molto carino, vero Giada? Sì Ma che è molto coccoloso Mi allora, piace Allora, sulla card che numero hai trovato? Hai trovato il numero 8 Io il 7 Ok, ci sta, bene E sotto il piede? No, non guardarlo È pacifico eh ma dobbiamo guardare eh, sì vedere, ma è sereno. sereno tu passami così va. ce lo scambiamo? sì sì tranquillo allora io ho trovato il tu, allora, io ho trovato il numero 2 tu? il mio che numero ha? il 3 e quindi vabbè hai vinto ho vinto sì sì no, no, no scusa hai vinto. No Gianni. no Hai trovato il numero due È Natale È il modo pacifico Sono fortissimo Anche è Natale Giada Lo sapevo Vedi? che ero troppo forte Vedi, Lo raccoli. sapevo No lo sapevo che facevi così Lo Cosa sapevo No mi ho detto in modo pacifico che È, pacifi è pacificissimo. No, no È Natale Sei cattivo Ma buon Natale mi devi riprendersi è tutti i suoi è regali È pacificissimo e Giada ancora tanti, tanti auguri, auguri di buon natale. natale e che poi Giada e dopo il natale eh, sì c'è il capodanno eh, e, sì. e dopo il capodanno c'è la befana e quindi abbiamo altri regali è vero perché c'è il setone di gormiti con tantissime sorprese e regali bello, mamma mia che ne... me ne regali uno Gianni vero mm, vediamo sì ma se fai se non fai la brava, quello col carbone, si. Sì, sì, sì. No, no. Se fai la brava, il calzettone dei gormiti. Sì, sì, perché è bellissimo, così poi possiamo giocare. Giocare, insieme. esatto, esatto. Però, Johnny, la puntata è finita. Giusto. Allora, Tanti auguri ancora di Buon Natale. Buon anno nuovo, ok? Mandateci le foto anche dei vostri regali. Sì, siamo stracuriosi, mi raccomando. Qualsiasi eh. sì, cosa trovate nel, nel, sotto l'albero: sotto eh, l'albero, eh. Babbo Natale, eh. e regali della mamma e papà, degli amici. Ma sapere tutto. tutto quanto, mi raccomando. a gormitishow.com. Gianni, bisogna salutarli! E mi raccomando, continuate a seguirci sui nostri social: Facebook, e Instagram, Instagram e il canale, canale. ufficiale di YouTube. Buon Natale! <ride> Ciao, buon Natale! Buon Natale! E noi andiamo a finire eh, il panettone. Eh, sì, è, è buonissimo. Quello Andai. al cioccolato? Eh. No, quello con la crema. Ma quello al cioccolato perché? Ma.